Carissimi, in questa domenica è sempre il Vangelo di Marco che ci riferisce ancora una volta di problemi su problemi, difficoltà di interpretazione delle leggi e delle indicazioni antiche per la vita spirituale. È il caso del matrimonio, il ripudio, eh, in un certo senso accettato e proposto la legge di Mosè, diventa un pretesto tante volte per dividersi facilmente. Mi sembra quanto mai attuale questa parola perché proprio oggi purtroppo assistiamo allo sfascio di tanti matrimoni, no? tante relazioni. Purtroppo questo accade, no? No, no, non vogliamo entrare nel merito né giudicare nessuno, ci sono tante fragilità, tante problematiche che non possono essere racchiuse in, breve, in questa breve riflessione però ecco, Gesù ci ricorda che tutto questo scaturisce dalla durezza del cuore per la durezza del vostro cuore che è stato permesso questo però ecco, rimanda alle origini l'uomo e la donna saranno una sola carne, un solo cuore rimanda a quella fedeltà, a quella indissolubilità che è una caratteristica biblica delle origini per cui l'uomo è creato per entrare in relazione con gli altri. E all'apice, direi, di ogni relazione c'è proprio il sacramento del matrimonio, c'è proprio l'unione sponsale. Addirittura, ecco, l'unione sponsale, come diceva Don Tonino Bello, diventa icona della Santissima Trinità, perché attraverso la loro vita, la vita degli sposi, si può contemplare il volto di Dio. Dunque, un recupero di questa... Questa unione con Cristo, unione con Dio nella Santissima Trinità, nell'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e il matrimonio diventa un'icona di questa immagine teologica molto profonda. e Dovremmo recuperarla, ma il problema è che molto spesso le relazioni vengono vissute all'insegna della superficialità. Del resto, diciamolo pure, la nostra fede cristiana si gioca nelle, nelle relazioni. È perché è lì che noi veniamo provati in un certo senso, il banco di prova della nostra fede è nelle relazioni umane, una parola detta male, un gesto compiuto in maniera insofferente, a svantaggio dell'altro, diventano... Per noi è in qualche modo lo strumento rivelativo della nostra fede, una fede che magari non è vissuta con lo stesso atteggiamento dei piccoli, come l'altra parte di questa pellicola evangelica ci ricorda che mentre gli altri scacciavano i bambini, Gesù li prendeva con sé e li teneva in braccio. Ecco, direi che questo dovrebbe essere l'atteggiamento del cristiano. Lasciarsi prendere tra le braccia da Cristo, stare in braccio a Lui, la prospettiva, vedete, sarà diversa se noi guardiamo alla realtà, alle relazioni, le impostiamo, rimanendo in braccio al Signore, tra le braccia del Signore, può essere che le cose cambino. Cioè con la consapevolezza di essere in Cristo, di essere uniti a Cristo, questa consapevolezza certamente ci permetterà. E avere un atteggiamento pagato tra noi, eh, accogliente, rispettoso soprattutto dei bambini, e ai bambini diceva Don Tonino Bello bisogna accostarsi con fede non solo con rispetto perché avere rispetto nei loro confronti dice ancora Don Tonino Bello significa riconoscere che il bambino è fragile e poi diciamo, porgersi con fede significa riconoscere che il bambino è pieno di Dio. È in questo atteggiamento che dovremmo entrare, l'atteggiamento rispettoso nelle relazioni, nel matrimonio si capisce, ma soprattutto nelle relazioni tra noi e poi un atteggiamento ecco, di, di emulazione direi, per quello che è il modo con cui il bambino eh, con estrema serenità e gratuità si rivolge agli altri. Questo atteggiamento di chi si lascia abbracciare dal Signore e rimane tra le sue braccia e di lì compie grandi cose. Buona domenica a tutti.